Scrivi l'equazione del fascio generato dalle rette 2x più y meno 1 uguale a 0 4x più 2y più 3 uguale a 0 e Per scrivere l'equazione del fascio vediamo eh, il sistema tra queste due rette generatrici e vediamo se si incontra in un punto 2x più y meno 1 uguale a 0 al sistema con 4x più 2y più 3 uguale a 0 Dalla prima equazione ricavo la y y uguale meno 2x più 1 sostituisco la y nella seconda equazione 4x meno 4x più 2 più 3 uguale a 0 semplifico le x e avremo 5 uguale a 0 cioè impossibile cosa significa? che praticamente queste due rette non si incontrano sono parallele tra loro allora questo è un fascio improprio cosa faccio per scrivere l'equazione del fascio improprio? Prendo una delle due rette in forma esplicita, tipo questa, prendo il coefficiente angolare m, cioè meno 2, e cambio il termine noto in q. Quindi abbiamo y uguale meno 2x più q. Questa è l'equazione del fascio. Vediamo adesso il punto A. Dobbiamo trovare l'equazione della retta che passa per il punto P2, 0. Quindi per imporre il passaggio dobbiamo sostituire. Sostituiamo 2 al posto di x e 0 al posto di y nell'equazione del fascio. Quindi 0 uguale meno 2 per 2, cioè meno 4, più q. Quindi q uguale 4. Ora sostituisco q nel posto dell'equazione del fascio e avremo y uguale meno 2x più 4. Vediamo il punto B. Dobbiamo trovare l'equazione delle rette che incontrano gli assi in due punti A e B, tali che l'area del triangolo A o B sia 1. Vediamo un attimo la situazione dal punto di vista grafico. Allora noi abbiamo delle rette parallele tra loro che hanno coefficiente angolare meno 2. Cioè rette che quando toccano l'asse y lo toccano nel punto Q. E poi il coefficiente angolare meno 2 mi dice che ogni volta che vado a destra di 1 vado giù di 2. rete di questo tipo qui. Ora queste rette incontrano gli assi in due punti. Punto A sull'asse delle y punto b sull'asse delle x che coordinate hanno questi punti, punto a e punto b? beh, il punto a ha coordinate 0, q che è il termine noto e il punto b per trovare il punto b devo imporre y uguale a 0 quindi 0 uguale a meno 2x più q sposto x a sinistra, quindi 2x uguale a q e verrà fuori che x sarà uguale a q fratto 2 quindi punto B ha coordinate Q mezzi 0. Avremo un triangolo che ha come base Q mezzi e come altezza Q. Allora dobbiamo imporre che l'area di A o B sia uguale a 1. Quindi per trovare l'area faremo OB per OA fratto 2. Quindi Q fratto 2 per Q. Tutto fratto 2, quindi possiamo inserirlo qui. E questo verrà fuori q alla seconda fratto 4. Dobbiamo imporre quindi che q alla seconda fratto 4 sia uguale a 1. Moltiplico ambi per 4 e avremo che q alla seconda è uguale a 4 e quindi q sarà uguale a più o meno la radice di 4, cioè più o meno 2. Quindi avremo due soluzioni. y uguale a meno 2x più 2 e y uguale a meno 2x meno 2. Vediamo adesso il punto C. Dobbiamo trovare l'equazione della retta perpendicolare alla retta x meno 3y meno 1 uguale a 0. Una volta che cerco la perpendicolarità o il parallelismo, devo cercare il coefficiente angolare di questa retta, quindi mettiamola in forma esplicita. 3y sarà uguale a x meno 1 e quindi y è uguale a un terzo x meno un terzo. Il coefficiente angolare di questa retta, m, è uguale a un terzo. Per trovare la retta perpendicolare, devo avere il coefficiente perpendicolare. m perpendicolare è l'opposto dell'inverso di un terzo. Quindi devo invertire, scambiare il 3 con 1 e cambiare segno. m perpendicolare sarà uguale a meno 3. Però il coefficiente angolare del nostro fascio è uguale a meno 2. Quindi non c'è modo di cambiare il nostro coefficiente angolare del fascio, perché sono tutte rette parallele tra loro, e quindi sarà impossibile trovare questa retta perpendicolare.